restiamo sull'S&P 500 e adesso però dedichiamoci ai migliori settori del momento una rubrica che ogni mese insomma abbiamo deciso tu hai deciso di proporci e assolutamente io ho accolto con molto piacere per fare luce su quelle che sono le opportunità proprio per gli investitori sempre perché dobbiamo come dire, al di là delle panoramiche, della view dei mercati, dare dei riscontri pratici, soprattutto, e poi ti do la parola, in questo ultimo periodo, ormai periodo intendiamo gli ultimi due anni, in cui abbiamo assistito continuamente a uno scollamento tra l'andamento dei mercati e l'economia reale, così, insomma, da dare qualche spunto in più a chi ci segue, Sergio. Benissimo Manuela, quindi andiamo a vedere l'aggiornamento di questo portafoglio che ripeto è un portafoglio che può essere attuato in modo molto semplice lo si fa con degli ETF che sono dei fondi quotati li potete trovare presso la Borsa Valori di Milano con uh, un normalissimo eh, bank, banking online si possono acquistare se, con, con facilità è un portafoglio azionario, ripeto, quindi è composto da, da soli 4 ETF azionari che andremo a selezionare fra i migliori settori eh, rilevati alla fine di ogni mese su un'analisi dello Stender Core 500, quindi può essere seguito anche con facilità. Attenzione e qui lo richiamo comunque all'inizio di questa slide che essendo un mercato azionario è soggetto nel breve a volatilità anche ampie in fase di particolare stress del mercato, come per esempio è successo a febbraio marzo 2020, è passibile temporaneamente anche di comunque di discese importanti. Quindi, come eh, chi lo vorrà adottare, deve, comunque, avere come ottica un orizzonte temporale mi, almeno prudenziale di 5 anni. Ecco. Questo, okay. questo è importante, comunque ribadirlo. Andiamo a vedere quindi. La penultima analisi, quella che avevamo e che ci ha introdotto il mese di dicembre per capire la differenza con l'ultima analisi che vedremo tra un secondo, dove vedevamo energia, il settore industriale, salute e finanza nei primi quattro posti, che sono quelli che noi consideriamo per l'investimento. Mi scendeva come forza i consumi di prima necessità e quindi questo, evidentemente, poi è uscito dal portafoglio. Andiamo a vedere l'ultima analisi effettuata a fine dicembre che ci conduce nel portafoglio eh, di gennaio. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo energia sempre in testa, continua a essere il settore comunque premiante per tutto il 2022 e anche per questo inizio 2023. Poi abbiamo il settore industriale che rimane, salute che rimane e ritornano i servizi di pubblica utilità, i cosiddetti utilities. Sì. Scende il finanziamento che si indebolisce. Quindi cosa abbiamo nel nostro portafoglio? Cosa dovremmo fare? Semplicemente all'inizio di questo gennaio o anche ora, dobbiamo vendere il, il settore financial, quindi di conseguenza noi lo traduciamo in pratica con la vendita dell'ETF relativo, che qui vedete con il codice ISIN TICKER e tutti i riferimenti possibili, ed acquistare contemporaneamente l'etf che va ad investire negli utilities, qui vedete l'eising e i ticker, ve lo lascio in un secondo come slide così potete prendere. Certo, esatto, prendete nota, poi eh, comunque troverete questo contributo anche sul nostro canale YouTube, prego Sergio. Perfetto, allora quindi il portafoglio per il mese di gennaio, qui lo vedete riepilogato, è il portafoglio che vede l'Energy l'industrial, l'elf che è a rimanere e appunto gli utilities che ve l'ho evidenziato in verde, che entra nuovo per il mese di gennaio. Con questo portafoglio arriveremo fino al 31 di gennaio, quindi arriveremo fino alla fine, rivedremo l'analisi e noi vi aggiorneremo questa rubrica nei primi giorni di febbraio. Poi eh, alcuni dati, quindi qui troverete comunque quali sono le principali aziende che sono contenute nell'ETF di riferimento, sono comunque aziende sempre e comunque molto importanti con capitalizzazioni che vanno come minimo dai 30 ai 40 miliardi di dollari, quindi sono capitalizzazioni molto importanti. E vediamo qualche dato poi del portafoglio, nel mese di dicembre comunque è sceso anche il nostro portafoglio, i mercati non sono stati... No, positivi, quindi non abbiamo visto lì di natalizio e quant'altro Emanuela, lo standard sì. poor 500 ha fatto meno 5,90 il portafoglio ha fatto nel mese di dicembre meno 5,38 e via, comunque chiude l'anno in positivo a più 11,46% contro lo standard poor 500 che nell'anno 2022 ha fatto meno 18,13 quindi insomma un portafoglio che si è ben comportato visto anche l'annata favorevole per quanto riguarda i mercati azionari. Evidentemente l'arma la, la, la, vincente tra virgolette del portafoglio del 2022 è stato quello di rilevare la forza degli energetici e rimanerci investita praticamente per okay. E anni. Chiudo, vado avanti per vedere l'ultima parte di, di questa nostra trattazione, quindi abbiamo un portafoglio che nel, nello suo storico a base 100 siamo a un più 68% con la chiusura del 2022, quindi insomma una performance importante. A livello annuale, siamo nel 2020 a, eh, a un più 13,87, nel 2021 ovviamente ha performato tantissimo: i mercati avevano corso molto, ha fatto un più 32,95, e comunque, come dicevamo prima, nel 2022 siamo a più 11,46, positività contro negatività del mercato, quindi significa che il portafoglio ha fatto il suo lavoro, direi anche in maniera egregia, visto come sono andati i mercati, che, sono stati, che possiamo ripilogare nell'ultima slide, qui siamo sì. agli ultimi anni, se eh, vi concentrate sul 2022 vedete che ci sono praticamente segni rossi dappertutto, insomma, sui principali mercati più importanti, tutto sommato direi che è un portafoglio che si è mosso bene nell'arco del 2022. Lo monitoreremo nel 2023 e vedremo se sarà ancora in grado di darci delle soddisfazioni. Certo, poi eventualmente, come hai detto tu, insomma, di me mese dopo mese andremo ad aggiungere, andrà ad aggiungere anche altri spunti, insomma, o a modificare no? quelli che hai messo nero su bianco, insomma, Sergio. Chiaramente, lo ricordiamo ogni volta, questo è un portafoglio... Mh, generico ideale come potremmo definirlo sergio poi ciascuno deve ovviamente mettere sul tavolo eh, ciò che rischi opportunità e quello che vuole investire e rivolgersi eh, per a te come a qualsiasi altro consulente per una, una consulenza personalizzata questo è sì. chiaro no? ecco. sono, sono delle indicazioni ma questo lo facciamo in, sempre per tutto e, e quindi insomma pr potete prendere spunto può aiutare per partire da qualche parte